Questa mattina si sono svolte, con la consueta <ride> procedura della messa cantata, dell'antifona, uh, <coughs> uh, le ultime audizioni della, uh, relative alla legge di bilancio. Ora la legge di bilancio uh, procede, sul suo binario, che è un binario morto, nel senso che, eh, nel senso che come facilmente immaginerete, non c'è spazio in realtà per alcun tipo di eh, lavoro emendativo. La allora, possiamo immaginare, ecco, più che legge di bilancio, potremmo chiamarlo editto di bilancio. L'editto di bilancio eh, non consentirà tecnicamente al Parlamento di intervenire, ma per il semplice, per il semplice motivo che non ci sarà proprio il tempo materiale di farlo. La scadenza per gli emendamenti è eh, questo sabato, oggi è martedì, la scadenza interna che il gruppo si è dato è oggi, martedì, domani facciamo una riunione di dipartimento per ragionare sulle proposte fatte, giovedì faccio una riunione, e sono convocato dal, dal legislativo per aiutarli un po' a orientarsi, ma è assolutamente chiaro che tutto questo lavoro di cui voi peraltro non, non saprete, non sapreste, non sapete nulla, beh in questo caso il fatto che voi non ne sappiate nulla, anche se è un lavoro che dobbiamo fare perché, eh, perché lo chiede in qualche modo la liturgia parlamentare, sarà del tutto inutile, cioè quegli emendamenti finiranno in quegli enormi fascicoli che poi, che poi finiscono nella, nel nei capienti contenitori per il riciclo della carta che noi abbiamo in Senato il Senato è molto attento al, al tema dell'ecologia facciamo la raccolta differenziata tant'è che i contenitori per il riciclo della carta sono essi stessi in cartone quindi hai un quintale o due di roba che puoi direttamente mettere al riciclo eh, non è tutto lavoro inutile, non è tutto lavoro inutile, diciamo, non è tutto lavoro inutile per, per, perché il lavoro comunque non è, non è mai inutile. Quali sono due utilità di questo lavoro? Cioè di fare proposte che se anche ci fosse la volontà politica di prenderti in considerazione, la maggioranza non avrebbe proprio il tempo tecnico eh, per farlo. Ma intanto, eh, intanto scrivi le tue norme, vedi eh, diciamo, ogni volta che proponi qualcosa, noi proponiamo per esempio la riapertura della rottamazione Terra noi proponiamo l'estensione delle moratorie sui prestiti, noi proponiamo eh, l'abbattimento di alcune aliquote IVA, noi proponiamo la ehm, sostituzione dell'IRAP con addizionali regionali Ires, il che anche a parità di gettito avrebbe quantomeno il vantaggio di non costringere gli imprenditori a quella cosa umiliante che è pagare tasse sulle perdite. Uh, umiliante e molto scoraggiante, insomma io uh, ricordo con, con grande simpatia l'incontro che ho avuto durante l'ultima campagna elettorale con un imprenditore non, non banale, un uomo che si è assolutamente fatto da sé con delle idee semplici ma, ma, ma molto efficaci, riuscendo ad aprirsi dei mercati anche internazionali attraverso peraltro la partecipazione alle fiere, cioè a quel tipo di attività, di promozione che è stata totalmente azzerata dalle misure eh, sanitarie ma non è stata ristorata nonostante sia un volano enorme di creazione di valore, non solo perché poi se c'è la fiera c'è l'indotto del ristorante o dell'albergo che ospita la persona che va alla fiera, ma che, che proprio è la creazione di mercati, vabbè, insomma questa persona per farla breve... Eh, a ah, un gruppo che era nato in un garage e diventato una multinazionale. Sai quanti ne conosco di imprenditori che hanno fatto un percorso simile? Li conosco, ci parlavo e, eh, e li, li stimavo eh, quando ero eh, quando ero come si suol dire di sinistra, tanto più li apprezzo e li stimo adesso che appartengo a un partito che ha un orientamento in teoria più liberale, quindi ancor più li apprezzo. E naturalmente questo imprenditore mi faceva vedere che lui ha due filiali in due paesi europei, un imprenditore che in Italia, <ride> se, se vuole migliorare la viabilità di accesso alla sua azienda, deve litigare col, col, col, col sindaco del paese che lo ospita e dove lui dà lavoro a parecchie persone, no? ma per migliorare la viabilità deve litigare col suo sindaco e viene visitato nel suo stabilimento in Italia dal ministro dell'economia capite? di uno di questi paesi, membri dell'Eurozona, per, che gli riconosce l'importanza dello stabilimento che nel frattempo questa persona è andata a fare anche lì, quindi per diversificare. E lui mi faceva vedere una cosa molto banale, cioè qual è la sua aliquota, eh, la sua aliquota in, pos IRS, cioè in positiva media, il suo, cari il suo carico fiscale nei vari paesi e ne ne negli altri paesi quelli che noi prendiamo ad esempio di paesi civili, succede questa cosa strana che quando guadagni zero, paghi zero <ride> di, di imposte. Eh sì, dovrebbe funzionare così, dovrebbe funzionare così per gli imprenditori, ma dovrebbe anche funzionare così per i professionisti eh, naturalmente e ovviamente eh, diciamo funziona già abbastanza così per i dipendenti, ma insomma dovrebbe funzionare così per tutti, non ci dovrebbe essere una tassazione svincolata dal reddito, come sapete, questo è uno dei principi fondamentali del nostro approccio all'economia, che significa fondamentalmente che siamo contrari alle imposte basate sul patrimonio e che siamo contrari alle imposte basate sulle perdite. Beh, mi sembra talmente ovvio, cioè uno Stato che non riesce neanche a indennizzare le imprese in un momento di crisi come questa, ma però chiede di pagare le tasse quando, eh, si, va, eh, quando, quando, quando si è in perda. Eppure ci sarebbero gli strumenti tecnici per risolvere questa, questa cosa. Ecco, però, vabbè, eh, insomma, non, non, anche questa proposta naturalmente finirà nel tritacarne, però via via, ripeto, è sempre utile comunque lavorare agli emendamenti, torno a dire, per almeno due ordini di motivi. Il primo è che tutte le volte che li formuli devi ovviamente adattarli ai cambiamenti di <coughs> legislazione che sono o anche semplicemente di calendario che sono, uh, che sono intervenuti nel frattempo, quindi è chiaro che la... oggi, oggi ovviamente non ha senso chiedere l'estensione della moratoria o l'estensione non so, della cassa integrazione, faccio due esempi totalmente a caso, alla fine di settembre 2020, ma perché banalmente siamo a novembre 2020, quindi bisogna riscrivere l'emendamento e così nel frattempo hai una norma pronta, mai qualcuno volesse ascoltarti e poi anche perché tutte le volte che intervieni eh, scopri di esserti dimenticato qualcuno o scopri che magari il tuo approccio eh, può essere raffinato, e eh, hai reazioni da parte del mondo molto attento dell'associazione di categoria che sono lì diciamo, con il fucile puntato a vedere se sei andato incontro o no alle, alle, alle loro specifiche esigenze, fermo restando che... Il nostro lavoro non è quello di fare i passacarte, ma quello di fare una mediazione politica, quindi si accetta sempre molto volentieri il suggerimento. Ma la decisione deve essere nostra, anche perché poi la responsabilità è nostra e quindi siamo noi che dobbiamo valutare e, e formulare gli emendamenti che riteniamo sia opportuno presentare. Quindi adesso si fa. Eh, questo è l'attività sulla legge di bilancio. Finite le audizioni, stiamo lavorando agli emendamenti. Data di termine per il deposito sabato, termine interno martedì, eh, mercoledì riunione di dipartimento, giovedì riunione di legislativo, venerdì delirio per scrivere le ultime cose, sabato consegna, fascicolazione, poi da lunedì penso martedì quello che è alla Camera cominceranno a, a lavorarci, ma capite bene che... Fra la fascicolazione, fra una cosa un'altra, la griglia dei pareri, le segnalazioni, insomma, lì però il lavoro di coordinamento lo faranno i colleghi Camera, io mi tengo diciamo, in disparte, chiedo la cortesia di essere informato, ma è un lavoro che, che quest'anno tocca a loro, insomma, il fulcro della, della, della manovra insomma, si gioca lì. Eh, noi abbiamo viceversa lo scostamento, si voterà una uh, risoluzione in... in aula sullo scostamento di bilancio, lo scostamento sono ulteriori 8 miliardi che il governo chiede per eh, dedicarli verosimilmente a un decreto di stori quindi si conferma la eh, radicale incapacità di questo governo di guardare 10 giorni più avanti perché non è possibile che nell'arco di, di un mese solare ci vengano ci vengano proposti, vabbè, come vuoi, ci vengano proposti ehm, che nell'arco di un mese solare ci vengano proposti quattro eh, decreti eh, sulla stessa materia, non è, non è, non è, non è, cioè, è veramente molto strano, cioè, che, che, a che cosa serve questa cosa? se non a rendere praticamente impossibile il nostro lavoro di parlamentari e anche eh, la percezione da parte dei cittadini, delle, delle percezione in due sensi, nel senso di percepire, nel senso di ricevere gli aiuti e percepire nel senso di capire cosa sta succedendo e, e in che modo il governo li aiuterà. Questo non è un problema banale, questo non è un problema banale perché... Eh, uno dei tanti, dei tanti spin mediatici, cioè dei tanti meccanismi di comunicazione no? attraverso i quali si sta cominciando a veicolare l'idea di una patrimoniale, è che gli italiani sono cattivi perché tengono i soldi nei conti in banca sotto il materasso anziché spenderli. Io vorrei ricordare eh, vorrei, e, e, quindi, e quindi conseguentemente gli mettiamo una patrimoniale così andiamo a prendere i soldi noi e li spendiamo noi. Allora, io vorrei ricordare, eh, eh, vorrei ricordare due cose. Riferite da un lato alla fonte e dall'altro alla destinazione di questi risparmi La fonte di questi risparmi, beh, se il governo si preoccupa che ci siano molte disponibilità liquide presso le banche forse dovrebbe eh, capire che è il caso di cominciare a comunicare meglio perché questo è un tipico caso di, di risparmio precauzionale le persone tengono da parte i soldi perché sanno che se per qualche ulteriore sviluppo della crisi pandemica avranno problemi di liquidità hanno avuto la prova del fatto che questo governo non sarà in grado di aiutarli oggi mh, ho incontrato un commerciante che aspettava i famosi 1000 euro di, agosto, di quando è, eh, sappiamo di quella platea di 526.000 stimati lavoratori che, devono, che, sono, che, che sono in ritardo nella percezione, nel senso di mettersi in tasca la cassa integrazione, eccetera. eccetera. Che cosa deve fare uno quando vede un soldo? Ma diciamo così... Eh, Qui il problema è che uno mangia pane in cicoria perché ovviamente almeno pensa di poterlo fare per un tempo abbastanza lungo, perché se qui riparte, se qui riparte questo cinema, se siamo in un modello a, a, a, addirittura a tre ondate di o reali o presunte che siano, ma comunque si prosegue con questo tipo di eh, azione di intervento e di contrasto, eh, all'emergenza sanitaria, giustificata o meno che sia, non la discutono nel mio campo, è del tutto ovvio che però siccome i soldi non sono arrivati a tante persone, quelle persone quando gli arrivano i soldi la prima cosa che fanno non è spenderli tutti ma tenerne un bel po' da parte, quindi il primo punto è questo, il secondo punto è che a me sembra che... Manchino proprio le categorie fondamentali di come funziona una economia di mercato. Cioè, qui pare che se l'economia si ferma la colpa è dei cittadini perché mettono i soldi in banca. Ma scusate, ma da, quanto, da quando il mondo funziona così? Allora, il mondo anche quello, diciamo, anche il mondo della moneta merce, fra virgolette, cioè quel mondo un po' farlocco eh, in cui credono gli editorialisti dei grandi quotidiani. e i miei colleghi politici degli altri partiti, no? mettere soldi in banca è comunque una virtù, perché? Perché poi la banca li presta, cioè il soldino di risparmio precauzionale del consumatore gretto, come viene raccontato, che bloccherebbe l'economia perché non passeggia a caviale e champagne, eh, eh, dato che ha paura domani di non avere neanche i soldi per comprarsi un, un, un Pacco di, di mezzo chilo di pasta, no? Ecco quel soldino lì, nell'economia messo in banca, viene prestato dalla banca all'impresa che con tanti soldini di tanti consumatori diversi prende un grande prestito e realizza un grande progetto imprenditoriale. Cioè il capitalismo funziona così, si basa appunto sul debito delle aziende verso le banche e sul debito delle banche verso i risparmiatori no? è un sistema basato sul debito Uh, voi questo lo sapete, cioè ne abbiamo parlato tante volte, quindi la colpa non è del consumatore se preferisce risparmiare, se l'economia è bloccata è perché è bloccata l'attività di investimento privato e non è bloccata perché i tassi di interesse sono alti, tale per cui spingendo i tassi di interesse in basso l'imprenditore troverebbe talmente conveniente il costo del denaro che improvvisamente farebbe tanti investimenti, no! perché il motore degli investimenti non è il tasso di interesse e questo, questo è uno dei grandi temi dell'economia keynesiana vera, non quella che vi raccontano il motore degli investimenti è la domanda per il semplice motivo che nessun imprenditore che conosco, né quello geniale che partendo da un retrobottega ha creato una multinazionale né quello di famiglia che si è trovato l'azienda in casa e è riuscito a portarla avanti o a farla fallire con maggiore o minore dignità né nessun imprenditore che io conosca comunque ha mai avuto l'idea di ingrandire la propria azienda e di produrre di più aspettandosi di non vendere l'investimento lo fai perché ti aspetti che ci sia un mercato non lo fai perché ti diverti a farlo o non lo fai perché semplicemente il denaro costa poco lo fai se la domanda tira e in questo momento il governo sta uccidendo gli investimenti e li sta uccidendo fra le varie cose privati e li sta uccidendo con l'incertezza senza sostituirli con gli investimenti pubblici per sostituirli con gli investimenti pubblici la ricetta ci sarebbe era scritta nel tramonto dell'euro, ma quella era una posizione personale, ma è stata anche un fatto politico con i decreti Salvini all'inizio del 2019, quando sono stati dati 500 milioni ai di comuni dicendo vi diamo questi soldi a gennaio, spendeteli entro maggio, i comuni si sono presi quei soldi e li hanno spesi, e non li hanno spesi per comprare coriandoli o, o, o per... O per o popcorn, le hanno spesi per manutenzione della viabilità, manutenzione eh, dell'edilizia scolastica, è finito quel lavoro? Ma no, era appena iniziato con quelle cifre, ci sarebbe da fare di più e quelle cifre erano delle cifre che erano delle disponibilità del Ministero dell'Interno e, e erano quindi un aiuto a una manovra economica che vi ricordate come fu fatta? Fu fatta sotto il cannoneggiamento dei delinquenti che si... Eh, che si eh, scandalizzavano perché volevamo fare il 2,4% di deficit e quindi ci costrinsero a fare il 2% perché comunque dovevamo inchinarci all'austerità di Bruxelles, che è rimasta quella, non è un'altra. Quello, quello è il sistema. Va bene? Ecco, allora quindi ci sarebbe da fare quello. In quel modo si potrebbe sostituire investimento eh, privato mancante con investimento pubblico con un grande piano di piccole opere, questo è il punto, che avrebbe tutta una serie di benefici, fra cui quello della fattibilità, dell'essere del delle, dell utili, perché non c'è nulla di particolarmente utile nel fatto che tuo figlio vada a scuola e gli cada un calcinaccio in testa, no? anche semplicemente come monitoraggio dell'edilizia scolastica, già lì c'è da buttare un sacco di soldi nel senso positivo del termine, da investire un sacco di soldi per capire quali sono le condizioni e questo lo hanno chiesto, pensa un po', pensa un po', i dirigenti scolastici in audizione, perché i dirigenti scolastici naturalmente, passata l'ubriacatura, no? la sbornia di potere, eh, dell'autonomia, di essere i presidi sceriffo che... Padroni della vita e della morte dei loro, dei loro insegnanti e anche dei genitori dei loro studenti perché io cioè, mi è anche capitato di vedere durante la pandemia un dirigente scolastico che si è permesso di scrivere su una lettera ai genitori voi non potete rilasciare informazioni eh, su quello che sta succedendo se non nelle chat autorizzate da me quindi il delirio poi ovviamente insomma uno è buono e non vuole e non vuole portare la finanza o la procura della Corte dei Conti, diciamo, per evitare, diciamo, problemi, ma, insomma, lasciamo stare, eh, anche perché poi c'è un tempo per tutte le cose, insomma, eh, è, inutile, è inutile creare problemi ora, quando si possono creare dopo, non ne... però quello che vi voglio dire è che passata l'ubriacatura del potere, si sono accorti che da un grande potere derivano grandi responsabilità e che se cade un calcinaccio in testa a uno studente nella tua scuola, tu passi dei guai, Eh certo. Allora scudi penali di qua, scudi penali di là e si torna sempre al solito tema che è il tema della riforma della giustizia che tutti vogliono ma che non si potrà fare in questa Europa perché appena si proverà a farla e secondo me la si dovrebbe fare modo corale, coinvolgendo tutti i partiti politici, coinvolgendo tutti gli ordini dello Stato, Ecco, però sarà impossibile farla perché arriverà l'Unione Europea e dirà state violando lo Stato di diritto perché io desidero che la vostra, il vostro sistema giudiziario sia fatto così così e così, ridatemi i soldi. Ecco, questa è la situazione. Comunque qui sto divagando, io volevo semplicemente descrivervi i lavori parlamentari, adesso facciamo una riunione preliminare sul decreto di storia, peraltro sono anche in ritardo di qualche minuto dal mio capogruppo eh, e, eh, e poi abbiamo l'ufficio di presidenza delle commissioni riunite quinta e sesta che... Eh che deciderà in che modo intendiamo procedere. Anche lì vi immaginate facilmente che, dati i tempi estremamente compressi, si andrà di maxi emendamento e, e, e votazione della fiducia. Ricordo a chi si fosse messo in ascolto in questo momento che quando si parla di votazione della fiducia su un decreto noi votiamo contro. E ricordo a chi si fosse messo in ascolto in questo momento che se non riusciamo a far cadere il governo è perché siamo di meno di quelli che votano a favore. Per ora è così, ma non sarà eh, sempre così. Verranno giorni, eh, non so se migliori o peggiori, ma sicuramente giorni diversi.